Siamo qui con il sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso, eh, in occasione della rassegna politicamente scorretto. Quest'anno il titolo della rassegna è Verità, unica ragione di Stato. e Per questo volevo chiederle dal momento che la comunità di Casalecchio ha molto a cuore questo tema, dal momento che eh, recentemente sono stati fatti eh, due processi su due eh, casi, quello sulla strage del Salvemini e quello sull'eccidio del ehm, Cavalcavia, <ride> e volevo chiederle come la comunità di Casalecchio è riuscita a ottenere la verità in questi due processi. Beh, intanto questa rassegna di politicamente scorretto indaga sicuramente su questo rapporto tra Stato e cittadini, perché ad esempio abbiamo anche in, questo, in queste serate, la strage alla stazione del 2 agosto il tema è lo stato non deve essere mai se non dalla parte dei cittadini e invece abbiamo avuto dei casi come il Salvemini dove la scuola si è trovata contro l'avvocatura dello stato e quindi non ha avuto lo stato di fianco come deve avvenire e come è stato riconosciuto anche poi negli ultimi anni dal presidente Mattarella quindi Diciamo che è un argomento importante e ancora attuale purtroppo perché le verità in tutti i casi di stragi non sono ancora tutte venute alla luce e abbiamo visto che proprio in alcune situazioni lo Stato non era dalla parte dei cittadini. Il Salvemini che ricorre il 6 di dicembre è una vicenda dove si conosce già tutto. Purtroppo alla fine... Eh, non è andato come si sperava perché eh, c'è stata la condanna in primo grado ma non in secondo grado di chi è stato responsabile, però la nostra comunità ha saputo superare quella vicenda dando uno sbocco positivo e cioè investendo assieme al Parlamento italiano tra l'altro sulla Casa della Solidarietà che è il luogo dove avvenne questa strage dei ragazzi e al tempo stesso ha saputo nel tempo continuare attraverso l'Associazione Vittime del Salvemini un'azione culturale proprio a difesa delle vittime. La strage del Cavalcavia, che è della Seconda Guerra Mondiale, ha avuto come avvocato tra l'altro eh, Speranzoni, che ha seguito anche il 2 agosto, e anche lì alla fine nel Tribunale Militare, è stata portata alla luce una verità storica che già si conosceva, ma con nomi e cognomi dei responsabili. Ecco, per avere giustizia bisogna prima conoscere la verità. Poi anche in quel caso lì, in realtà, passando così tanti anni come tante stragi avvenute nel dopoguerra, i colpevoli, non si sa più dove sono finiti, ma sta di fatto che è importante per una comunità avere la verità piena e avere quindi possibilmente anche giustizia, cosa che si sta perseguendo per il 2 agosto, per cui c'è un primo passo molto importante sui mandanti e quindi la verità sul 2 agosto aiuterà la giustizia quindi a riallacciare il rapporto con lo Stato e a far sì che venga ribadito che lo Stato deve essere dalla parte dei cittadini e deve essere una gestione democratica e non una gestione autoritaria o segreta, come è avvenuto in molti casi, per scopi che non erano democratici. Grazie mille.